Ora, perché non suoni happy birthday ok suona tanti auguri perché oggi ragazzi è il compleanno di Anastasia amore auguri yeah! ma come sei già bellina questa mattina cosa stai mangiando un bacetto di dama mm. allora ragazzi io e Vanessa dobbiamo andare a fare una commissione senza Anastasia che non può venire faccio, faccio tanti auguri o happy birthday? guarda è la stessa cosa l'importante okay, è che ne fai auguri. una perché mi metto una ricetta? Dai, comoda la pianista si accomoda per suonarci. Happy birthday! Come solo lei sa fare, ok? Happy birthday. Tutte le canzoni anche a Natale Per festeggiare ogni evento Dobbiamo andare tesoro E come ho anticipato Anastasia okay, Ma no dobbiamo andare Sì auguri oh. danni auguri danni auguri, danni auguri. No, basta, dobbiamo andare, ah, meno male. Allora, Anastasia, tu non puoi venire con noi perché non puoi. Quindi ti porto dalla nonna per qualche minuto. Va bene? Poi ti rivengo a prendere e ci prepariamo per oggi. Pomeriggio. Dove andiamo oggi pomeriggio? Dove. Dove andiamo? macchina pronti per andare a fare questa commissione ciao principessa del mio cuore quanti anni compi oggi? tre sei proprio sciocca tre. quanti amore? sei amore mio sei. che cuore che sei e sei contenta di essere arrivata ai sei anni? sì mm. allora ti ti porto dalla nonna e io eh, vado a fare questa cosina e poi ti passo a prendere di nuovo e torniamo a casa in attesa di andare a festeggiare. Ci dovevamo vestire prima che facciamo ritardi. Eh certo, dobbiamo fare la doccia e ci mettiamo i vestitini nuovi per la festa. Siamo arrivati dalla nonna, adesso <ride> ti accompagno e ti vediamo fra poco, va bene? Hai ancora un po' di tossina oggi, sia tu che tua sorella, eh? Mi raccomando, cerca di resistere almeno fino a stasera. Siamo finalmente Ah. Sole! E invece no, non c'è il sole, però fa niente, siamo sole amore, andiamo all'attacco dei regali per Anastasia, ok? Ok amore, siamo arrivati al Toys, io sono sicura che devo prendere ad Ani almeno una nana surprise, perché gliela prendo da parte della nonna e poi noi vediamo, ok? Prende queste bambole, ma che meraviglia! Che bambole sono? Di Minnie? Ah guarda, lei sarebbe, vedi lei vestita da Minnie? lei da sirenetta vedi? si possono togliere che bellini si sì, ma vuoi sbagliarla con... amore adesso lasciala tranquilla povera bambola Che <ride> bella trilli, trilli amore trilli. guarda con Oddio, questo e il... questo il set di Minnie lei ha ricevuto gli, och... gli orecchini ieri di Minnie perché uh -huh. la adora ma di questa è la bambola con e le, le cuffie le cuffie ma che la meraviglia questa. gliela prendiamo che sì. dici? anche questo? eh adesso guardiamo bene di cosa si tratta ok ma guarda Trilli Trilli, Topina, con gli occhiali Allora Vane, qua c'è la Nana Surprise da qualche parte qua. Ok Non, mi ricordo, quale, non mi ricordo quale aveva scelto Ma ce ne sono delle belle Ma no, lei vuole questa, eh questa qua grande Solo che non mi ricordo quale aveva scelto Ma questa scelto. non è, questa ah, è no, la Nana Surprise Ah no, questa è, è la Cry Babies Sarà la nana Ce ah. ne sono tre no, Però lei voleva anche la, la, la, la, la Cry Babies ah. e Adesso ti eh, prendiamo quella lì azzurra Perché? Ti piace quella? Ma sì. allora, Abbiamo scelto la nana surprise Falla vedere Alaska. Alaska. Alaska. Alaska E stavo cercando gli access degli accessori sì, a parte ma... ma ci siamo rese conto che Però mia mamma Qua eh. eh. ma dentro ci sono gli accessori Invece c'è anche la bambola Ma giusto? dai e allora tanto vale eh, che non la prendiamo, ma è possibile che non c'è una confezione solo di accessori? Mi no. sembra strano. Mi sembra molto strano. strano. Sì. E delle lol, delle LOL ci sono solo gli Guarda. accessori, anche delle bambole. Ma c'è proprio la cabina. Ah, che bella. Però questa è 50 euro, Ma niente, chi se ne frega? Che cosa c'è la cabina? Con sì. il letto. No, prendiamogli questa, Vane. Questa? Sì, è Come piccolina la bambola. La bambola è piccolina, però tutto il resto è fighissimo. Come si chiama lei? Eh, non si, lo so. Guarda, c'è lo zainetto, quando partiamo per Roma lo può utilizzare per metterci dentro le sue cosine, anche la bambolina. Ok, abbiamo e scelto, se... cambiamo. Lei. E come si chiama? 3 eh. in 1. Sì. Bedroom and tennis. Bellissima quella stanzetta. Sarà felicissima. Ah, ma è lo zainetto che si trasforma eh sì, in tutto questo. Ma dai, che carino. Prendiamoglielo. Ok, adesso dobbiamo andare a prendere una cosa a cui lei tiene tantissimo, che è la stanza segreta di Sofì sì. e lui. Andiamo, guardate ragazze quante bambole. Io ne vado matta, tu è? non ho io, io sono come Anastasia, comprerei solo bambole. Vero? vero? Mi piacciono ah, troppo. guarda. Che carino. Apri gli occhi. Che cos'è questa borsetta? Eh, è una borsetta con quello che vuoi mettere dentro. E eh, cosa tu. fa? Si muove, io lo prendo. Si occhi. Ma perché io voglio comprare di tutto? No, dai. Amore. Ma è bellissima, la vuoi. La vuoi anche tu, amore? Te no. la regalo. No? Io la allora, voglio secondo Allora, secondo me è unicorno. A me unicorno oh, non unicorno? Ma questa cosa fa? Mi dispiace. Eh, cioè, anche lo Kitty. No, preferisco queste con le ciglia. Ma Unicorno. no non mi piace. mi piace ma questa almeno non si vede a lei piace l'unicorno eh. ma guarda questi sono tutti pelosi sono pucciose invece bene. che colore rosa o lilla rosa rosa aspetta fammi dare un'occhiata anche questo qui è bello no no, no? no. questa qua rosa guarda questa qua lilla che bella prova a schiacciare il pulsantino vediamo la reazione eh, faccio io Dice miau! Miau! E questo cosa dice? Eh? Ride? Ma no, questa, dice miau! Ma chi si gioca di miau? Ma dice solo Miau, fammi sentire le altre allora! prova di nuovo allora! Continua a sbattere gli occhi! Eh no, questa è brutta allora! Quale? Ma continuo a sbagliare gli occhi? Eh perché le hai toccate? Vediamo questa? Oh. Questa. E è lei poverina? Che sta dormendo? Svegliamola. Wow. Oh, oh. wow. Che capretta. Questa sembra una capretta con le orecchie beh, da arcobaleno. Ma dici? Sì. Oppure questa. Ti piace così tanto questa Vabbè, te? beh sì. Questa è in pelle, questa è in tessuto. Allora, questo è morbida. Dai, va bene, prendiamo quello. <ride> Grazie. Siamo venuti nel tuo mondo. Allora tocca a te, dai, scegli tu due regalini anche per te, va bene, due. amore? Sì, uno da parte mia uno e uno da parte no? della nonna. Come anni? Dai. Tre. Tanto lo sai che poi la zia Claudia e i nonni ti portano il regalino tre, anche tre, a te. Tre, tre, tre. No, due. Dai tre. che dobbiamo andare, amore, che dobbiamo prepararci per la festa. Questo non mi Allora, vediamo... No, i trucchi, eh. Ma siamo pieni. Come io sto zitta? Ma siamo pieni di finta trucchi. Hai finta che sto comprando un libro? Magari. Finta. Non sai nemmeno come si apre. Vinta che sono Dai, mi compro questa pezzetta. No, Se ti piace, guarda. <ride> se piace a te. Mi raccomando, non voglio stare qua tutto il giorno. Dai. Oh, degli orecchini a dondolo. Wow però sono troppo pochi cioè sono piccoli ma come sono piccoli sono bassi dove, li vuoi, dove vuoi che ti arrivi guarda! ti piacciono? prendili basta guarda anche questo. questo la nuvoletta no vabbè questi due questi due i pompon ma così giganti mi. sei sicura? si sì. ok <ride> a posto per Vane ma no, no, no. Cosa? No, no, sì, è un pensierino, mica il tuo compleanno, ciccia. Sì. Cos'è? Ma dai, il frigorifero con dentro... Non Sì, che ci sono. E lui ci da labbra. Ho visto, eh, non Al latte, bellissimo. al cocco. Unghie. Um, queste mi dovrei incoprire, No, queste. Perché? Queste. Perché queste erano bellissime, sembravano Guarda. le sue unghie. Comunque non ne compriamo più unghie, eh, perché tanto non le avete messe sono sparse per tutta Guarda. casa. Vediamo un po' qua. Bella. Guarda queste, no, guarda le caramelle. Ok, queste. Le... Controlla bene che non siano... Farfalle. Le farfalle come il tuo nome? Ti piacciono le farfalle? Queste... Tre. Non ti costano un centesimo. Sì, lo dici tu. vedi no. il cestino, amore, che è dietro di te? No. No. Eccoli qua. Mi ricordavo bene che la zona fosse questa. Allora, Vane, cercami la cabina segreta. Non Come non c'era. Ma c'era l'altra volta. No. Come è fatta? Era la cabina, la stanza dell'armadio. Dove c'è Avrei optato per questo, anche se lei voleva... <ride> che cos'è? Un cerchietto. Mm. Ma dove l'hai preso? Ma che fo, vuoi prenderli? Li mettete alla festa oggi? <ride> Niente, tu sei ancora alla ricerca di qualcosa. Prendilo, se ti può servire per legare i capelli, prendilo. Va bene, prendine uno anche a tua sorella. Dicevo, ragazzi, che non c'è più la cabina di Sofì. E c'è questo. Ma... Che Vanessa, io sono molto indecisa, io non gliela prendo, magari la cerco da un'altra parte perché lei voleva sì, quello, sì, ok? Oddio, <ride> ma dai, guarda, gli orecchini di alo guarda questo, a forma di ragno. Che forte le mani Senti ascoltami oh, posto, Andiamo posto. a cercare un altro regalino Perché me ne manca uno Visto che non le prendo la cabina di Sofia Lui perché non c'è Una cosa importantissima Vieni oh, qua. No. Andiamo in quel reparto lì Dobbiamo allestire domani la taverna Quando vengono i nonni come abbiamo fatto con te Lei se lo aspetta eh poverina Dai andiamo a scegliere la decorazione Aspetta che prendo il cestino Allora ci vuole questo lo vedi Questo qua la, la ghirlanda che si attacca E eh, lì si scrive anche il suo nome ah. Ok? O questo qua? Quale preferisci? Quello con no. gli unicorni? O questo qua? C'è scritto Epibordy però qui Epibordy eh. A parte che lei Scusa Epibordy Vanessa sono bellissimi Hai scelto Hai cambiato ancora orecchini Guarda che sono troppo forti eh. Fammi vedere come si chiudono dietro Sperando solo che non ti facciano infezione Sono bellissimi Mi piace. Fai vedere che non li ho visti bene non li vedo, eh? Ma che forti, no? Ma tienili. Poi ho deciso di prendere anche questo da da mettere sul tavolo coi palloncini, ok? La della scoperta è in fondo sì, Ottimismo insieme a una buona dose di altruismo e pazienza. Ok. Sei contenta di questo libro? <ride> Fai vedere che libro ti sto per comprare, poi basta perché sto spendendo più per te che per tua sorella. Il libro sul del tuo segno zodiacale. Friends. Bilancia, allora, Vanessa. Ascoltami bene. Ultimo regalo, le Lego Friends. Scegli le tu? Lego Friends. Scegli una Lego? Sì, oh, queste sono Playmobil, per però dove sono le Lego Friends? <ride> allora, siamo arrivati davanti alle Lego Quelle. Friends. Ce ne sono tantissime. Scegline uno più piccino per favore perché okay. tuo papà gli ha regalato un sacco di lego anche lui um. okay, abbiamo deciso per questo perché non li avevo visti e a me piace molto di più c'è Emma. Nandi sono se... Emma, Nandi e Sebastian more andiamo a casa eh. andiamo a prendere Lani siamo tornate a casa Anastasia tutto bene dalla nonna? ti mm. faccio... ti do ti do un regalino che ti ho comprato questo serve per legare i capelli Ma hai visto che bellino con le orecchiette da gatto eh? adesso bimbe io sto morendo di fame mangiamo qualcosina e poi ci prepariamo per andare alla festa va bene? ottima scelta mi hai fatto comprare questi hamburger buonissimi brava adesso tra pochi minuti finisco di mangiare anch'io e andiamo a prepararci sei contenta? io non voglio più va bene ripetito anche a te se vuoi dopo puoi andare con papà un attimo a fare shopping Brava amore Guardate come mangia bene Vanessa Brava amore mio Vuoi fare un po' di shopping con papà? Ti compro un bel vestitino per oggi se ti va mm. E poi ci prepariamo, ok? Amore mm. Andiamo Io Andiamo a prepararci so Un disegno Eh? Mamma oh, mia sono... che belli Che belli, che meraviglia amore Andiamo a prepararci che tra poco inizia sì. la tua festa sì vediamo che arrivo prima su, da 3, 2, 1, via, secondo me arrivo prima io, via. sono un cano dalle scale, <ride> scale tu. Attenti, attenti al gatto, ah, mi hai fregata, sei stata velocissima, non vedete, che arrivo prima su nel letto, che se non cambiare perché c'è una gara che si veste per prima, eh vinci tu sicuramente perché io mi vestirò per ultima allora andiamo su in bagno no ma tanto anch'io mi metto vestita allora poi vediamo però dobbiamo andare prima voi, in bagno guardate come sale le scale Anastasia. <ride> <Sì. ride> come un gatto e io? Uf, che stanchezza ho già il fiatone dov'è Piccina? Piccina è sparita e dunque la macchia nera Eccola! <ride> Dopo che sono andrà a creare il letto e poi la si non a stessa. Va bene, ma io mi devo lavare prima. Laviamo i cigli, dai! Ma dov'è Anastasia? Guardate Vanessa che casino è andata a fare shopping e ha buttato tutto sul letto. Gasper, hai visto Anastasia? Perché io veramente non uh. l'avevo Ma cavoli, ma come fai a coperti così bene solo con le mani? <ride> Non ci ho vista, io poi, vai. ci vestiamo? Sì. Siamo pronti? Sì! È tornata anche Vane, si vede che ha fatto un po' di shopping. Guardate che bella questa felpa, tutta macchiata di vernice. Una, una macchiata vanetta. No! <ride> E quindi c'è un gran gran gran casino. Ma fa niente. Noi siamo abituate. Allora, Anastasia, controlliamo le unghiette dei piedi, che se sono lunghe le tagliamo così non buchiamo le calze. non ve li voglio fare vedere quando sono addosso, lo voglio far vedere adesso. Ma doi di mini Ma sono bellissimi! E li vuoi indossare oggi per caso? Sì, sì. Oh, oh. Chi l'avrebbe sì. mai detto? andiamo a non a c'è dentro. Esatto. Che, che scarpe hai sulle mie ciabatte? pronte <ride> sei pronta per una super festa amore eh? sei felice lo sai che oggi rivedrai tutti i tuoi amici della materna che non vedevi da tanto tempo hanno tutti accettato di venire alla tua festa ti vogliono tutti un gran bene andiamo siamo arrivati sei contenta abbiamo già incontrato due gemellini che non vedevamo da tempo e qua c'è con noi il tuo compagno il Tommy eh? Adesso mettiamo le cazzate antiscivolo e andiamo subito a giocare. Ma non sei curiosa di vedere il tavolo? Sì. Ani? bello bello uh, per fare le bombe del bagno? si sì. che bello ah c'è anche il libricino rucchi bello amore, tutto da colorare, da disegnare Guarda, mi chiede, mi io. Sì, sì. per lei, per tutti non, si vede niente? siete? un'altra Barbie wow. che meraviglia Anche Barbie. wow Bella, bella amore che bello quello. Grazie. Di grazie a tutti. Grazie. Prego. Adesso ci penso io. Siamo tornati a casa amore festa finita ti sei divertita dopo vado ad aprire delle barbe ma quanto ti sei divertita amore? Quanto... tanto hai rivisto i tuoi compagni quelli della materna dell'asilo che non vedevi da un po' che non vedevi da tanto sono venuti tutti siamo tutti felici adesso hai tanta fame ti stai mangiando uno snack e ci vediamo al prossimo video allora allora ragazzi il video finisce qui iscrivetevi al canale attivate la campanella in su ciao